Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi questo magnifico pedale di Elettronica Legend. È un pedale valvolare costruito a mano interamente in Italia. Vediamo sotto la lente di ingrandimento il nostro Triad Valve Master Drive. Ai più noti controlli di gain, tone e master si aggiunge il bias, che è appunto il punto di lavoro della valvola, che agisce da freno per la corrente che scorre al suo interno. Un altro controllo importante è il mini switch a tre posizioni che ho definito una time machine perché ci permette di passare dai suoni più fazzosi degli anni 60-70 dei suoni più moderni attuali e grazie alle tre posizioni abbiamo appunto sviccando a sinistra in prima posizione una, una tosatura del segnale con i diodi al germanio che riprende appunto i classici suoni degli anni 60 e 70 Portando lo switch al centro, abbiamo il suono che proviene esclusivamente dalla valvola e senza alcun tipo di taglio, posizionando i potenziometri del gain e del bias a fine corsa abbiamo il classico suono di una flexi spara da palla. Switchando a destra, ovvero la terza posizione del micro switch, il taglio è più moderno grazie ai diodi al silicio, per cui come vedrete avanti nel video abbiamo una grande varietà di suoni. Voglio esplorare le diverse possibilità timbriche che ci offre eh, prima di fare questo ehm, questa è la mia monocanale eh, costruita sempre point to point da Electronica legend e vi farò ascoltare prima il sono pulito di questa testata <sussurra> nostro Power Master. andremo a selezionare il germanio solo la valvola e diciamo un suono più accattivante più moderno per cui se avete già visto il, il mio video se non l'avete fatto andatelo a rivedere in cui eh, con la mia strato eseguo un brano dei Beatles con questa, questo sound più anni 60-70 molto fazzoso il offre la possibilità di un altro switch che valorizza ancora di più per un eventuale solo